a tutti oggi è il turno di una challenge che mi è stata richiesta con eh, molto calore nel senso comune del termine ovviamente non mi fa intendere da Corinne Live ma è stata creata da Ache Mitica, che era anche lei fortemente entusiasta quando io ho accettato e da Niara 15. dimmi che l'ho detto bene lagnara ti prego anche se non ti vedo spesso a commentare da me magari ti, avvert ti avvertirò di questo video all'ultimo momento ho deciso di far diventare questo video una collaborazione quindi vi lascio nell'info box anche il canale della ragazza con cui sto collaborando che si chiama Alicrafty e se ce la faccio e spero di sì anche il suo video grazie Ali un bacio un bacio a tutti vi lascio il resto del video ho modificato uh, l'ultima domanda grazie alla fantasia di Corinne perché non sapevo proprio cosa mettere ed è stata la cosa che mi ha convinto definitivamente a fare video per non farlo durare una vita e mezza io i serfili li ho già scattati quelli che sono riuscito a fare da solo li ho fatti da solo e si vedrà erano un po' più complicati, me li sono fatti scattare apposta per questo video <ride> Mettendomi tra virgolette ridicolo in senso buono Spero di strapparvi un sorriso e che vi piacerà questo video E cominciamo Fai un selfie con un oggetto trovato nella stanza Il mio bellissimo bicchiere della, della fiala di, di tiro che prendo tutte le mattine perché sono ipotiroidico. Per voi, <ride> fai un selfie al contrario, usa la fantasia. Fai un selfie con la faccia più brutta che riesci a fare. Spero che abbiate mangiato. <ride> Fai un selfie puntando il timer per l'autoscat e muoviti di continuo Allora io qui ci ho provato a muovermi Però il problema è che l'autoscat è partito subito E quindi non è venuto nulla di particolarmente divertente come potete vedere Fai un selfie con i pantaloni in testa. Ah, questa è una delle mie preferite per i ridicolazioni. Fai un selfie con gli occhi incrociati. Ragazzi e ragazze, io non, non li so fare gli occhi incrociati, quindi complimenti a, alla fantasia di Daniele Diachemitica, però proprio non li so fare gli occhi incrociati, questa è l'unica che non sono riuscito a rimediare. Poi, fai un selfie con una un'acconciatura pazzesca. Avete mai sentito parlare dell'acconciatura a cuffia? Si può fare persino con i capelli rasati come i miei. Eccola qui. Poi, l'ultima domanda sarebbe fai un selfie con un make-up da urlo. Ma, per quanto io non avrei nessunissimo problema a truccarmi anche perché mi servirebbe anche per un'altra challenge che volevo fare purtroppo non ho né i trucchi e né un'amica che mi trucchi con i suoi magari quindi abbiamo sostituito questa domanda che comunque io nell'info box mi, vi riporterò corretta con un selfie con il proprio animale domestico ed ecco a voi la mia preia Il tag finisce qui, mi sono messo abbastanza in ridicolo per oggi, eh, ringrazio Corino per avermelo per, avermi, per avermela richiesta, anzi la challenge non il tag, ringrazio Daniara e Ache Mitica per averla inventata e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!